Hai mai pensato a quanti pianeti ci sono nel nostro universo? Beh, sicuramente due sono meravigliosi! Andiamo a scoprirli insieme! Il pianeta mareschio è completamente avvolto dagli oceani. L'acqua è ovunque! Il primo abitante è Dosa. È proprio il mago dei tuffi. Il suo grande sogno è partecipare alle Olimpiadi. Dirdo invece ha un grosso problema. Non sa nuotare. Però vabbè, dai, sta a galla! Ed ecco ancora Alio con la sua più grande qualità, può stare sott'acqua all'infinito. E poi Polcuffio che sembra un polpo ed è super affettuoso, chiunque incontri lo deve abbracciare. Ma torniamo alla nostra galassia dove tra i tanti pianeti questo è proprio tutto da scoprire. Su Foro Foro la natura ha proprio esagerato, ma fate attenzione, perdersi è un attimo. A proposito, questo è Sentier che cerca il tesoro di Foro Foro, lo troverà mai? Ed ecco Bussolot, non c'è guida con più abilità. Questo è Bacciolo. La sua passione? I frutti rossi. Ne mangia chili e non ingrassa mai. Fortunato lui. Mappier è il più saggio del pianeta. Se non ci fosse, dovremmo inventarlo. Insomma, anche questa avventura è finita, però continuate a guardare il cielo. Sicuramente scoprirete cose meravigliose.